a giugno dello stesso anno. Fu un concilio molto tribolato storicamente perché l'atteggiamento di Papa Vigilio, il Vescovo di Roma, nei confronti di dei famosi tre capitoli, cioè Teodoro di Mopsuestia che fu padre spirituale tra virgolette, e ispiratore della scuola antiochiena su Nestorio, quindi tutte le condanne di Nestorio del concilio precedente, Teodoretto di Cirro o di Ciro, e l'ultimo, Iba Vescovo di Edessa. Papa Vigilio era diciamo, molto un divago per la condanna eh, di, queste, di questi tre mestri dell'eresia, delle, dell i loro empi scritti, sentirete anche eh, in maniera molto violenta, il concilio si scaglierà contro la loro memoria, perché erano poi tutte persone che erano già morte da una tantina d'anni circa, però i loro scritti continuavano a fare... Un po' come oggi, eh, continuano a fare scuola anche oggi questi testi, specialmente Teodoro di Morsuestia, con le sue catechesi mistagogiche. Oggi è rimasto, è rimasto è uno dei più propagandati teologi studiati nelle facoltà, lo studiare anch'io, quindi so che, so che è vero quello che vi dico, contrario ai canoni che invece dicono che la sua memoria non deve essere ricordata, quindi non si può fare memoria di Teodoro, di Morsuestia, ma nemmeno i suoi scritti. Va bene, chiuso la parentesi. Fu un concilio molto tribolato, Papa Vigilio non lo voleva fare assolutamente, lui voleva, voleva era una sua pretesa, eh, convocare questo concilio in Sicilia per far arrivare ovviamente molti vescovi occidentali che di fatto erano eh, di fatto nestoriani. Quali sono le fonti no, e dalle quali abbiamo tratto questa informazione? al di là del fatto che eh, molte di queste cose le ho dovute trattare anche nella mia tesi di laurea magistrale. Eh, è laurea civile, eh, non ecclesiastica eh, tanti anni fa Insomma, il Fleche-Martin il Fleche martin è il volume quarto il volume quarto c'è un'ampia un sezione più di un capitolo dedicata a questa problematica poi chiaramente il solito testo che usiamo il Conciliorum Ecumenicorum Decreta che è esattamente questo è quello della, della cura dell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna edizione dioniane è uno strumento credo molto importante per lo studio dei, dei concili e, e quindi la documentazione stessa dei testi ecco sono più o meno questi questi tre i, le fonti allora proviamo a contestualizzare la cosa perché dal punto di vista storico noi abbiamo molti elementi sui quali riflettere se no non capiamo il tono di questi documenti che leggiamo che sono rimasti perché gli atti ufficiali non ci sono più però eh, questo concilio diciamo noi lo abbiamo in lingua latina noi abbiamo quindi in lingua latina eh, la nostra testimonianza quindi è occidentale però nonostante sia lingua latina nonostante sia sotto ancora l'influenza per quanto parziale del vescovo di roma vigilio ricordiamoci che roma in quegli anni viveva forse il punto più basso di tutta la sua storia pensate che non c'era non c'era più il vescovo vigilio dovete stare a costantinopoli eh, Parecchi anni morì addirittura in scomunica ad Metalla, almeno così pare, e fu sostituito da Pelagio eh, che, era, che era suo diacono, eh, divenne suo successore e precedette niente proprio di meno che Sergio che fu deposto dall'imperatrice Teodora. Ecco quindi la sede di Roma era caduta davvero in disgrazia, ma Roma stessa perché Roma era stata vessata da Totila i Goti avevano conquistato la città e fu riconquistata all'ortodossia e quindi all'impero solo con l'arrivo di Narsete e di Belisario Narsete e Belisario o Narcete e Belisario che dir si voglia che, essendo la longa manus no, di Giustiniano che voleva appunto questa reconquista scusate l'anacronismo ebbene l'aspetto storico si fonde con quello teologico quindi il Vescovo di Roma voleva l'appoggio dei vescovi africani, dei vescovi della, della Gallia, dei vescovi occidentali sostanzialmente, dei vescovi latini ancora meglio, perché questi erano molto più sensibili a stemperare i modi, a stemperare gli anatemi contro peraltro persone, i padri defunti, i, i tre i famosi tre capitoli, i tre capi, no? i tre capitoli, ed emise un giudicato, un giudicato che gli fu proprio richiesto da Giustiniano in persona. E siamo in un periodo un po' particolare della vita di Giustiniano, perché Giustiniano rimase vedovo quattro anni prima, cioè nel giugno, il 29 giugno del 49, 549 chiaramente. Qui parliamo ormai del, del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio maggio no, perché in maggio inizia il concilio, ma potrei anche dire i primi di maggio, ehm, quattro anni vedovo, lui dopo la sua vedovanza trasformò il palazzo imperiale in un monastero, lui stesso fece i voti. Ricordiamoci che questo monarca per la pietra spopolare era considerato davvero un santo perché ci fu una peste terrificante, molto peggio fece molti più morti, eh, documentati allora, figuriamoci, della, della, della, della viaria del covid di adesso, una peste terrificante lui si salvò. Lui fu colpito di peste e si salvò. Complimenti agli anticorpi, erano dei coccodrilli. E, e questa cosa capitò chiaramente tanti, tanti anni prima, eh, nella peste del 34-35, eh, Fece proprio di Giustiniano, proprio Laura del Santo, sapeva cioè proprio Laura del Santo e, e partecipò al concilio, lo convocò lui addirittura, perché solo gli imperatori potevano convocare i concili, avevano questa autorità da parte di Dio, e trasformò tutto il suo palazzo veramente in un monastero e voi sapete che nel mondo orientale i monaci sono molto più, eh, forti, hanno più potere che la congregazione per la dottrina della fede per i cattolici romani di oggi fatto sta che questo concilio viene convocato a Costantinopoli il Papa di Roma è riottoso a, a partecipare e il 5 maggio del 553 si riunirono nel secretum di Santa Sofia proprio nel cuore dove c'è oggi, oggi è una moschea vabbè una volta era la, la, la, la cattedrale per eccellenza dell'impero, quindi nel secretum si ritrovarono i padri conciliari. 160 padri, 8 africani, eh, diciamo, sottoscrissero l'atto finale. I decreti preconciliari di Papa Vigilio, al quale era chiesto di, di, di, di dare un giudizio di condanna per, eh, per i tre capitoli, Ehm, fu in parte accolto il Vescovo di Roma sapeva che le frange più estremiste vicine al movimento nestoriano eh, non avrebbero mai accennato ehm, a, a, accettato scusate, una condanna totale quindi fa la condanna e mette la condanna nei confronti di, degli scritti di Teodoro per esempio di Moxuestia parliamo di lui che era un po' il capo dei tre e fu il cattivo ispiratore di Nestorio ma non la sua memoria dicendo che nella tradizione secondo lui non c'era la, la condanna della memoria il concilio invece gli risponderà che invece c'è la condanna alla memoria degli aposteti e degli eretici soprattutto anche post morte peraltro poi questa realtà di Giglio anche se espresse questa cosa dall'alto del suo alto magistero la chiesa romana poi lo sconfessò perché vi ricordate la condanna post mortem di Papa Formoso e ancora prima di Papa Formoso la condanna post morte niente poco di meno che di Papa Onorio, Onorio I nel 681 quando ci fu la, la condanna prima del concilio che vedremo e poi dei, dei, dei suoi successori della memoria perché empiamente si sedette sulla cattedra di Roma Papa Onorio. Quindi, la condanna post mortem, quindi addirittura il dilipendio del cadavere, bruciare il cadavere, le ossa, buttarlo nel tevere, come fecero con Papa Formoso, sapete, sono cose piuttosto forti. Vabbè, voi dite, ma siamo nel Medioevo, ho capito. Però quello che disse Vigilio, ovviamente, non corrispondeva alla realtà, perché la sua stessa chiesa poi lo sconfessò. Quindi la figura di, Virgilio, di Papa Vigilio, non Virgilio, è Vigilio, è molto controversa, molto controversa, dalle fonti storiche. Poi è chiaro che... Eh, sono cose lontanissime che in teoria non riguarderebbero il mondo d'oggi. Bene, questo è, non è vero. Le cose lontanissime riguardano il mondo oggi esattamente come le nostre cose avranno un riflesso anche sul futuro di questo pianeta. E... Soltanto sei mesi dopo no, di questo concilio, Papa Vigilio, misurando le persecuzioni di Giustiniano contro i suoi presbiteri, perché erano riottosi a firmare, e a dare placet alla condanna di questi tre personaggi, approvò il concilio con una lettera mandata a Utichio di Costantinopoli, suo confratello, eh, arcivescovo di Costantinopoli, l'8 dicembre del 553, quindi da giugno a dicembre sono passati esattamente sei mesi. In essa, aperte le virgolette, seguendo l'esempio di Agostino, modifica la sua decisione, colpisce di anatema Teodoro e condanna gli scritti di Teodoreto e di Iba di Edessa. Il 23 febbraio del 554 tentò di conciliare un secondo constitutum, era questo, no? Cioè i, i decreti del Concilio di Calcedoni e la recente condanna. Gli atti di questo concilio esistono sintetizzati soltanto in lingua latina, come vi ho detto prima. Vi leggo a pagina 105. Gli atti in lingua greca vi sono solo alcune parti. E il concilio non si occupò di disciplina ecclesiastica. Bene. Nella seconda parte cominceremo a leggere il testo, e... perché è molto lungo, ma molto importante per la nostra formazione cristologica. Atlas. Ciao e alla prossima!